Quando ero ragazzino, penso che avevo 12 anni, 13 anni, era periodo di, di, di trebbiatura, luglio credo che era, mio papà mi ha preso me e mio fratello e ci ha portato in campagna per fare questa trebbiatura. Cioè, poi io e mio fratello non abbiamo fatto niente perché quel pezzo di terra dove c'era questo grano era costeggiato da un fiume. E a luglio c'era l'acqua che è una cosa che io ricordo strana oggi per noi pure il po è senza acqua figuratevi i fiumiciattoli che sono in sicilia però mi ricordo che c'era questo fiume e in, senza pensare a eventuali pericoli di serpenti o altri animali io e mio fratello ci siamo buttati dentro l'acqua e ce la siamo spassata una giornata forse mio papà ci guardava da lontano era felice di vederci eh, sguazzare in mezzo al fiume e ci ha lasciata in pace tutta la giornata e io e mio fratello abbiamo pensato bene da grandi ingegneri quali eravamo di costruire pure una diga e ci siamo fatti una passeggiata a scendere e a salire per capire un pochino eh, il posto migliore se non che verso più a valle c'era eh, un cannetto un cannetto non ci volevamo avventurare più là e siamo tornati indietro e quindi da appunto, bravi ingegneri che eravamo, abbiamo costruito una diga, abbiamo allazzato il livello dell'acqua, ci siamo fatti una bella piscina, peccato che era finita la giornata, ma veramente ci siamo divertiti tanto. Quindi dove c'è acqua c'è vita e in questo caso ci sono i canneti, le canne o le cannucce, sono, ci sono varietà diverse. Ed è strano come la parola di Dio ci parli di questa pianta, perché in realtà questa pianta è una pianta infestante, eh, difficile da estirpare e dà anche fastidio a secondo dov'è io ricordo sempre mio papà che in, un, in mezzo ad un eh, eh, mandorletto crescevano queste benedette canne non aveva come estirparle le ha provate tutte una volta pure ricordo che ci è andato eh, una specie di bulldozer per cercare di sradicare le piante Niente, ogni anno venivano fuori belle e rigogliose perché probabilmente sotto c'era l'acqua e quindi venivano fuori ora la parola di Dio in questo caso ci dice che, ci parla dell'Egitto e ci dice che in Egitto Dio manderà un uomo potente e lo renderà così secco così eh, asciutto di acqua che neanche le canne, le canne i canneti potevano resistere a questa siccità e quindi dovevano morire anche quelle il mare addirittura prosciugare il mare eh, quindi è, mh, la, la, la nostra vita dipende molto da chi è attorno a noi fisicamente ma soprattutto di chi è sopra di noi il fratello giustamente diceva che c'è più, più gioia nel dare che nel ricevere permettetemi che questa è una delle poche cose nella Bibbia che io non condivido per niente però non, è, non ho ragione ho torto, perché io ho più gioia quando ricevo qua c'è testimone mia moglie che mia moglie mi deve fare un regalo ok? io già lo so quello che mi deve comprare una già lo so che mi deve comprare, che ne so, il profumo, ecco, me lo deve impacchettare perché io lo devo scartare, io devo avere quella gioia, c'è più gioia nel ricevere che nel dare, <ride> perdonatemi, <ride> no, non posso fare a meno di dire questa cosa, però lo so che ho torto, ma dobbiamo capire perché abbiamo torto in questo, perché io sono sicuro che ognuno di noi pensa nella mente, sì però se riceve è meglio, soprattutto in questo periodo dove Manca, eh, tutto è diventato caro, tutto è diventato eh, estremamente costoso. C'è più gioia nel ricevere che nel dare. Siamo d'accordo che sto sbagliando? Eh? Non è giusto, secondo la parola di Dio, non è così. Però ve lo voglio spiegare anche perché. Perché, mentre il fratello parlava di questa cosa, mi è venuto un lampo nella mente per quanto riguarda i canneti. Sapete che i canneti hanno delle caratteristiche. Vi voglio dire la prima caratteristica, la più bella per noi. Anticamente servivano per fare cannoli, senza le canne non potevano fare cannoli perché venivano tagliati e eh, oggi usano quelli di acciaio, anticamente usavano le canne, venivano tagliate perché resisteva bene alla frittura. Quindi il Signore ha inventato i cannetti per noi, se no non avremmo avuto i cannoli. Amen, questa è la prima cosa. Andiamo avanti, andiamo a leggere un altro brano di Isaia e si trova in, al capitolo 35, versetto 1. Il deserto e la terra arida si rallegreranno, la solitudine gioirà e, gioirà e fiorirà come la rosa, fiorirà abbondantemente e gioirà con giubilo e grida d'allegrezza là sarà data la gloria del Libano la magnificenza del Carmel di Sharon essi vedranno la gloria dell'Eterno la magnificenza del nostro Dio fortificate le mani infiacchite rendete, eh, rendete ferme le ginocchia vacillanti dite a quelli che hanno il cuore smarrito sia, siate forti, non temete ecco il vostro Dio verrà con la vendetta e la retribuzione di Dio Verrà gli stesso a salvarvi dirà la persona accanto a te verrai gli stesso a salvarti a me. Da cosa verrà a salvarci? Verrà a salvarci dal, dal duro padrone, quello dell'Egitto, perché ricordatevi che quello dell'Egitto porta ardità, porta morte ed è un duro padrone, mentre quando verrà il, si sente? Mentre quando verrà il Signore porterà gioia, allegrezza, prosperità e continua e dice Verrai gli stessi a salvarvi, allora si apriranno gli occhi dei ciechi e eh, saranno sturate le orecchie dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, e la lingua del muto griderà di gioia perché, sorge, perché sgorgeranno acque nel deserto. Vedete là dove sgorgavano le acque diventerà deserto. Qua dove c'è deserto, sgorgeranno le acque. Perché sgorgeranno acqua nel deserto e torrenti nella solitudine. Il luogo arido diventerà uno stagno e la terra assetata sorgenti d'acqua. E dalla terra assetata sorgenti d'acqua. Nei luoghi dove si sdraiavano gli sciacalli ci sarà erba con canne e giunchi. Di nuovo le canne. Questi cannetti, evidentemente per la parola di Dio hanno un significato hanno un significato anche importante, perché pur essendo una pianta infestante, spiritualmente, hanno un significato. E non è solo l'Antico Testamento che parla delle canne, anche nel Nuovo si parla eh, di queste canne. Pensate che a Gesù hanno messo una corona di spine sulla testa, ma quanti sapevano che gli hanno dato una canna in mano come scettro? Amen. Quindi dobbiamo capire che cosa sono questi canneti intanto vediamo che a secondo di chi domina sopra di noi questi canneti possono essere rigogliosi o addirittura essere morti Dio ci promette che questi fiumi che sgorgeranno da noi produrranno vita e produrranno questi canneti diciamo così perché parla di canneti e di giunchi il giunco è un altro tipo di canneto si chiama cannuccia canne e cannucce a seconda della traduzioni della Bibbia, ma sono andato a guardare sono diversi tipi di canne perché la parola di dio sarà così potente che sarà infestante tra virgolette positivamente perché non si potrà estirpare dove c'è acqua i cannetti non si possono estirpare anzi proliferano in grandissima abbondanza e dove c'è acqua c'è crescita soprattutto crescita di persone amen Isaia 42.1 Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto in cui la mia anima si compiace, ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà la giustizia alle nazioni, non griderà, non alzerà la voce, non farà uscire la sua voce per le strade, non spezzerà la canna rotta e non spegnerà il lucignolo fumante, presenterà la giustizia secondo verità. Amen. Parla di Gesù e parla sempre di canneti e di canne. Gesù ci dice, eh, scusate, Isaia ci dice che non spezzerà la canna rotta. L'ho detto giusto? Non spezzerà la canna rotta. Allora, fermiamoci un attimino su questa benedetta canna che cos'è. La canna rotta si è rotta per un motivo, perché c'è di solito vento. Il vento può spezzare la canna, non spezzerà. La canna rotta. Che vuol dire che non la sradicherà perché ha ancora la sua utilità. Come diceva qualcuno in profezia, credo. Dio è pronto a curarti. Non spezzerà, non ti spezzerà. Eh, eh, scusate, non, eh, sì, non ti spezzerà. Se ti senti rotto, Dio non ti spezzerà. E noi possiamo capire eh, che cosa vuol dire questo, leggendo anche l'altro pezzettino, cioè non spegnerà il lucignolo fumante. Quindi vuol dire che in noi c'è quella lucina e non la spegnerà Dio, anzi provvederà affinché questa lucina rimanga accesa. Ma sia nel canne, per quanto riguarda la canna, sia per quanto riguarda il lucignolo, l'obiettivo non è quello di non spegnere e non sradicare. L'obiettivo è quello, guardando soprattutto alla fiamma, di aumentare la fiamma, di far sì che questa fiamma bruci di più, bruci meglio e bruci e si allarghi, cioè deve diventare un fuoco. Quindi l'obiettivo di Dio non è non ti spezzo perché ti amo, ok? L'obiettivo di Dio dice non ti spezzo perché ti amo ma vi amo perché dovete sapere che quando c'è un cannetto abbondante non si spezza canne, la canna la canna non si spezza perché perché c'è un'unità c'è un insieme di canne infatti un'altra caratteristica dei canneti è quella di eh, frenare il vento se c'è una canna sola però si può, si può rompere la canna, quindi non cresce mai da sola, ed è strano che Isaia ci dica questo, che non spezzerà la canna rotta, perché è raro vedere una canna sola, non esiste, quindi l'obiettivo di Dio non è quello di preservare la mia vita, ma preservare la mia vita nel corpo di Cristo. Siamo tutti d'accordo che noi siamo... La sposa di Cristo. Amen! Non sono tanto d'accordo io. Ancora non c'è stato questo matrimonio. Diciamo che siamo più promessa sposa, con parole moderne siamo la fidanzata. Ok, promessa sposa. Ancora non siamo sposi, non ci siamo sposati. La parola di Dio prende qualcosa che nel futuro la attualizza perché vuole che noi pensiamo in quella maniera, ma in realtà noi siamo ancora la fidanzata che si sta preparando allo sposalizio. Quando beh, beh, pensate voi, quando due si devono incontrare, due fidanzate si devono incontrare e uno fa buca all'altro, non ci va. Il fidanzato dice vabbè, magari è successo qualcosa. Si danno di nuovo appuntamenti e non ci va. Una volta, due volte, tre volte, il fidanzato che cosa può pensare? Quello che è naturale, c'ha un altro io solo questo posso pensare perché la prima volta posso capire che sa buca la rotta la seconda volta posso capire che la mamma non voleva la terza volta posso capire che non sapeva dove era il posto ma la quarta mi viene il sospetto ok? oh noi come chiesa facciamo purtroppo eh, lo dico anche per esperienza personale i fidanzati che non si presentano facciamo le canne spezzate non ci presentiamo agli appuntamenti col fidanzato, quale ad esempio questo del sabato. Ma voi pensate che questo fidanzato tollererebbe molto questa fidanzata? Cioè se io da uomo non tollererei una situazione del genere, perché Dio la deve tollerare? Dio ha l'interesse di farti crescere sì, ma ha l'interesse di creare una sposa, sana, senza rughe, senza macchie una sposa che sia pronta per lo sposalizio ma se noi disertiamo e diventiamo solitari per i fatti nostri c'è un pericolo nella nostra vita ma anche nella vita della Chiesa e ora vi voglio ancora no, dopo ve lo dico dopo allora se la canna è sola viene sbattuta anche dal vento, ce lo dice Matteo Matteo 11,7, Gesù che parla. Ora, come essi eh, se ne andavano, Gesù prese a dire alle folle intorno a Giovanni che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Quando si parla di vento, in questo caso si parla di dottrina. Quindi quando la canna è sola è in balia di tutti i venti. Non so se siete d'accordo con me, ma un credente senza Chiesa è un credente in balia dei venti, di ogni dottrina. Oggi sente quel tizio, oggi sente quell'altro tizio, oggi se ne va tra i valdesi, poi se ne va tra i musulmani, poi se ne va nella Chiesa Cattolica, poi ritorna nella Chiesa Evangelica, pure nella Chiesa Evangelica del pastore Tizio, del pastore Caio. Non è stabile perché è sbattuta dal vento. Ora, ovvio che Gesù stava dicendo a chi lo ascoltava, non agli apostoli a tutta la folla, che Giovanni non era una canna sbattuta dal vento, ma era una canna insieme a tanti altri canneti cioè Giovanni Battista era il profeta che profetizzò quello che hanno profetizzato tutti gli altri profeti hanno parlato di Gesù, non era una canna sola sbattuta dal vento lui faceva parte di un intero canneto che non si faceva muovere dal vento, anzi frenava i venti di dottrina perché ce n'era una sola dottrina che era Cristo Gesù ma quello che io ti voglio dire oggi è che tu da solo non vali niente, anzi, rischi di essere spezzata. Tu da solo vali niente, non nel senso che per la salvezza e per la grazia sei salvato, eh? attenzione, ma tu vali poco da solo. Ecco perché c'è più, più gioia nel dare che nel ricevere. Perché io ricevo gioia quando sto insieme, fratelli, quando io sto nel cannetto, quando io non sono solo sbattuto dal vento. Amen. Perché se sei solo, oltretutto, rischi di spezzarti, oltre a prenderti tutti i venti di dottrina. Poi, una persona sola, quindi si fa la dottrina da sola. Ah, ho scritto una poesia su questo, ve la leggo una persona sola si fa dottrina da solo ad ogni sorgere del sole non va a ridere, l'ho capito, va bene <ride> mentre un cannetto resiste al vento quindi ha una sola dottrina Gesù eh, ha mandato a fortificare la canna spezzata non per lasciarla in balia dei venti ma per renderla una canna in mezzo al cannetto quindi la moltiplicazione, se noi non moltiplichiamo, dovete sapere che le canne che abbiamo noi, eh, che ci sono qui nel Mediterraneo, anche se fioriscono, non producono seme, okay? perché non è in realtà una pianta che appartiene al Mediterraneo, non produce seme, si propaga solo per talea, quindi un pezzo di me deve morire per far nascere un'altra un persona, io devo dare parte di me affinché un'altra persona riceva Cristo, ecco che cosa vuol dire c'è più gioia nel dare che nel ricevere perché finché sono solo io non posso più ricevere io sono già completa in Cristo ma se una parte di me muore per un'altra persona quella persona cresce e diventa parte del canneto in questo c'è più gioia nel dare che nel ricevere perché del ricevere non puoi più ricevere niente tu hai ricevuto già la salvezza quello che, tu era, quello che era necessario per la tua vita già l'hai ricevuto nell'alto dei cieli Ora arriveremo anche a, a quello che dobbiamo dare umanamente, oltre che spiritualmente. Giovanni 15,4 Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vita, così neanche voi, se non dimorate in me. Io sono la vita e voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete far nulla. È un po' il discorso sempre del canneto se noi siamo in cristo allora noi possiamo produrre frutto il tralcio se voi ci fate caso gesù parla di tralcio al singolare ma arrivato a un certo punto parla di tralci al plurale perché anche se un tralcio può dare frutto in realtà se nella vita c'è un solo tralcio la vita è destinata a morire sono necessari più tralci Affinché ci sia il nutrimento adatto in tutta la pianta, come diceva sorella, la sorella, l'alberello la, che era tanto non può dare frutto se non ha foglie, non può dare frutto se non ha rami. Si deve ramificare e i tralci sono le ramificazioni della vite. Se non c'è questa ramificazione, non ci può essere moltiplicazione. Noi non possiamo dare frutto perché una, una, un, um, una vite che ha un tralcio solo muore anche il tralcio. Non riesce a dare frutto. Perché non ha vita? Come, come riceve la vita? Come riceve nutrimento dal sole la luce necessaria per, per eh, completare la, la, la, la, la clorofillia? Come si chiama? La fotosintesi clorofilliana. La pianta muore senza foglie. Ognuno di noi fa parte di questa pianta ognuno di noi fa parte di questo tralcio ognuno di noi deve fare parte di questo canneto perché nella chiesa c'è l'unità c'è la fermezza e c'è anche eh, la visione di come devono andare le cose vedete ieri parlando in chiesa eh, lo spirito santo mi ha ispirato una cosa noi non siamo come dei, dei robot che dobbiamo pensarla tutta la stessa maniera non Funziona così, non siamo delle macchine, non siamo degli automi. Il mondo forse ci vuole così e forse si sta incamminando verso questa direzione. Ma ancora noi pensiamo in maniera autonoma, tranquilla. Però Gesù ci chiede di avere un solo cuore, una sola mente. Ci chiede di essere automi, automi? ci chiede di essere robot, ci chiede di metterci un chip nel cervello per ragionare tutta la stessa maniera. No, ci chiede di avere connessione con lui ci chiedete di avere il suo pensiero perché se voi dovete avere il mio pensiero è ovvio che eh, vi porterò eh, alla malastrata come si dice in siciliano perché il mio pensiero non se non è collegato a quello di cristo ne abbiamo voglia ma anche se il mio pensiero fosse collegato a quello di cristo è necessario che il vostro pensiero sia collegato a quello di cristo e non al mio perché se no voi non fate le cose di Dio, fate le cose al pastore Carmelo. Questo è sbagliato. Il canneto ha un'altra particolarità a proposito del dare e del ricevere. Condivide le radici. Vi ho detto all'inizio che è impossibile stradicare completamente un canneto. Finché c'è in profondità radice, quel canneto riprenderà vita. Una canna da sola ha le sue radici ma muore se non ha chi sostiene quelle radici, quindi altre radici. In questo c'è più gioia nel dare perché la mia radice fortifica la radice accanto e la radice accanto fortifica me. Provate ad andare a, a, a, a tirare una canna in mezzo al fiume o in mezzo al terreno, impossibile, non si può, è una pianta così resistente... Ha radici così potenti che è difficile, vi ho detto che anche col bulldozer. Il mio padre ci ha provato col bulldozer, non era bulldozer, era la, la, la pala, quella che è. Non ne capisco niente di, di macchinari pesanti, come non ne capisco niente di calcio. Ecco. Quindi provate, neanche, neanche la pala è, andata, è riuscita a sradicare le radici, la parte del camion. Quindi noi dovremmo essere così, talmente uniti, talmente fermi, talmente fissi in Cristo, fissati in Cristo, che niente ci può distruggere, niente ci deve sradicare, niente può sprofondare nelle nostre radici e toglierci. Ma io sto parlando non di persona singola, ma di Chiesa. Perché tu sei Chiesa, insieme agli altri fratelli. Solo non sei niente. Anzi, io penso che un cristiano, un credente che non va in chiesa non è un credente, perché un credente che non va in chiesa dice ma tanto io signorosso eh, ce l'hai nel cuore, è eh, a casa mia, a casa tua, a casa sua, perfettamente ragione, alzo le mani, mi arrendo a questa cosa, ma la parola di Dio non dice solo questo, solo questo, dice anche che dove due o tre, ci vuole la chiesa, punto. La canna da sola o si spezza o è in balia dei venti, della sua dottrina la canna da sola non va da nessuna parte e se c'è una canna che è sola e vive da sola quella è più facile da, da sradicare. quindi bisogna essere uniti a Gesù che è la vite perché senza Gesù non andiamo da nessuna parte ovvio essere un tralcio una molteplicità vite la vite è piena di tralci quando Ora passiamo alla parte importante perché quello fino ad ora è l'introduzione, ok? Sia i canneti sia i tralci nella vite, quindi anche noi, per funzionare bene funziona un po' che devono, ve lo leggo, rinunciare all'indipendenza. E già qua io mi metto mano ai capelli perché non ci voglio rinunciare io all'indipendenza, immagino tutti voi. Ok? Perché rinunciare all'indipendenza significa che, qualcun, che io devo dipendere da qualcuno. No? In un mondo dove ci stanno dicendo che dobbiamo essere indipendenti, cercati un lavoro così sei indipendente. No? Ai figli diciamo: cercatevi un lavoro così se va male siete indipendenti. Non, dovete, non, non dobbiamo eh, dipendere dal marito o dalla moglie Cerca il tuo lavoro, sei dipendente così ti rendi dipendente ma comprati i pannelli solari così sei indipendente dalla situazione per l'amore di Dio è bella l'indipendenza ma Cristo non ha in mente l'indipendenza per la Chiesa o per i singoli della Chiesa non esiste però voi non dipendete da me ma da voi stessi, cioè ognuno dipende dall'altro come il canneto nell'unità riesce a vivere, a sopravvivere, a moltiplicarsi perché non è, la canna non è dipendente da se stessa dipende dalle altre canne c'è rigogliosità nella nostra vita, nella misura in cui, in cui ci diamo agli altri ecco dove c'è più gioia nel dare che nel ricevere perché se io do, ricevo, e, se, e ricevo più di quello che do. La gioia viene in questo, umanamente parlando non è così, forse, però vi assicuro che spiritualmente parlando Dio vede quello che fate, Dio vede che state dando. Ecco perché in noi ci dovrebbe essere il sentimento di dare con gioia, perché quando noi diamo con gioia riceviamo più di quello che diamo. Amen io se voi date a me non sono come il fratello che si intimidisce dice no io sono contento va bene però sono contento perché riesco a dare anche agli altri tu singolarmente rimani povero salvato un salvato che andrà in paradiso da povero che avrà accumulato un tesoro nei cieli che non sarà quello che Dio aveva pensato per te ma tu arriverai in paradiso povero, perché hai pensato, non sei stato ehm, dipendente dal canneto, non sei stato dipendente dalla vite, non sei stato dipendente dagli altri tralci. La tua dipendenza è un male, spiritualmente parlando, non va bene. E io l'ho dovuto capire anche nel tempo perché io all'inizio quando noi abbiamo iniziato il ministero eravamo soli, e il mio motto era meglio soli che male accompagnati, mai sotto le dipendenze di nessuno, meglio essere liberi, morire da liberi, ma meglio non stare sotto nessuno. Poi ho capito, o meglio, lo Spirito Santo mi ha fatto capire che non, non era corretto, non andava così, quindi pure io mi sono dovuto sottomettere. Lo so che per voi questo è un funerale in questo momento, e non si gioisce, però vi assicuro che c'è più beneficio, c'è più crescita spirituale, c'è più crescita anche numerica. Amen. Amen. Amen! Amen! Quindi, chi non porta frutto? Chi è che non porta frutto? No, stiamo parlando della vita. Chi è che, chi è che non porta frutto? Chi continua a pensare autonomamente, chi si... Dissogia dalla pianta e non riceve il nutrimento dalla vite, quindi che fa? Non porta frutto. La tua indipendenza non fa portare frutto e quindi rischi che vieni tagliato. Però siccome abbiamo detto che Gesù non spezza la canna rotta, non, non rompe la canna spezzata, ti, ti taglia con la speranza che tu possa ricrescere in modo tale da portare frutto. Ok, perché l'obiettivo di Gesù non è tagliare per avere meno frutto, è tagliare per avere più frutto. Amen. Amen. Amen. Ogni tanto fatevi sentire nella speranza che ricresca più dipendente dalla pianta. Geremia 2,13: Poiché il mio popolo ha commesso due mali, ha abbandonato me, la sorgente di acqua viva per scavarsi cisterne, cisterne rotte che non tengono l'acqua. Ecco, di questo che, di cui vi parlavo, ognuno di noi vuole l'acqua, la vuole l'acqua, noi desideriamo l'acqua, siamo dei pozzi secchi che hanno bisogno di essere riempiti. E noi abbiamo trovato Gesù, che è la nostra sorgente, è una sorgente infinita che può riempire l'infinito vuoto che è dentro di noi, amen. amen. Perfetto, ma nel momento in cui tu pensi che ricevuta quest'acqua te la puoi... Puoi essere un pochino più autonoma e quindi non ricevere più l'acqua direttamente dalla sorgente, ma vuoi costruirti le tue cisterne, quindi ti vuoi fare il tuo, eh, il tuo orticino, i tuoi pensieri, i tuoi progettini, i tuoi, eh? ti stai costruendo una cisterna rotta. Perché senza Cristo non siamo neanche capaci di costruire bene quello che c'è da fare, da costruire. La tua indipendenza da dio è un male cronico che ti porta solo siccità aridità morte spirituale sempre in paradiso te ne andrai ma da, da, da, da secco non da rigoglioso poi quindi dovremmo abbandonare il nostro modo di operare spiritualmente che certe volte non è in Coordinato, coordinato con la chiesa, vedete, io dico sempre in chiesa, siete liberi di fare quello che volete, spiritualmente parliamo, eh? incontrare persone, pregare per le persone, eh, eh, imporre le mani anche, io anzi incoraggio queste cose in chiesa, vero? Le incoraggio queste cose, io sono contento quando sento dire che la sorella ha fatto eh, quella cosa, e io mi riempio di gioia, perché c'è un risveglio spirituale, Bene, quando non va bene questo? Perché questo si può fare e può essere anche un male. Quando si fa di nascosto? Quando tu fai le cose senza che gli altri lo devono sapere, o peggio ancora, senza che il pastore lo deve venire a sapere. Tu stai facendo la medesima cosa, ok? Ma in due modi diversi, uno sbagliato e uno giusto. O stai facendo quella cosa perché non vuoi che non ti vuoi portare la sorella che è più brava a parlare ci vuoi andare tu e non glielo vuoi fare sapere alla sorella non lo vuoi fare sapere alla chiesa stai facendo le cose giuste nella maniera sbagliata questo vuol dire che è una canna che cerca la sua autonomia e a seconda del vento agisce a modo suo non va bene io sono conosciuto come il pastore del rimproveri mi dispiace, è così, è. Eh. In chiesa a certe volte un po' non vedete, è sempre rimprovero. Sì, ma è un rimprovero che vi deve portare beneficio nella vita. Cioè se voi riuscite a capire quello che Gesù vuole dalla vostra vita, voi diventerete ricchi, non solo spiritualmente, anche umanamente, avrete un guadagno. E non sono io come lo sto inventando, è la parola di Dio che lo dice. Più voi dipendete da Cristo, più voi ricevete acqua più voi dipendete da Cristo, più voi crescete spiritualmente e umanamente. Amen. Amen. Non siete convinti? Amen. Amen. Ma te, no, Proverbi. Proverbi 3:5 Confida nell'Eterno con tutto il cuore e non appoggiarti al tuo intendimento. Riconoscilo in tutte le tue vie ed egli raddrizzerà i tuoi sentieri. Non ritenerti savio ai tuoi occhi, temi l'Eterno e ritirati dal male. Questo sarà guarigione per i tuoi nervi e un refrigerio per le tue ossa. Onora l'Eterno con i tuoi beni e con le tue primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno strapieni e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Antico Testamento. In Cristo questo è molto di più. Dunque, devi confidare in Dio. E non solo sulla tua logica, non solo, glielo aggiungo io, perché è ovvio che il Signore ci ha dato un cervello, dobbiamo farlo funzionare questo cervello, ma questo cervello si deve sottomettere alla volontà di Dio. Qualsiasi cosa fai, riconosci l'opera sua, cioè tu hai un'intelligenza che ti viene da Dio qualsiasi cosa tu fai la stai facendo perché Dio te la sta permettendo di fare perché Dio vuole che tu fai quella cosa e la stai facendo col suo consenso o ci piace o non ci piace dire, aggiungerei io va bene ma qualsiasi è l'opera tua devi ringraziare il Signore questo significa essere sottomessi a, a Dio non ritenerti saggio ma cerca la saggezza di Dio quindi non si parla più di intelligenza si parla di qualcos'altro di saggezza e certe volte quella che eh, noi mh, siamo persone poco sagge facciamo le cose distinto invece bisognerebbe mettersi in ginocchio del signore fammi capire che cosa vuoi onora l'eterno con i tuoi beni non non intende solo la decima naturalmente ma intende anche la casa nel senso che non devi dare la tua casa alla chiesa ma devi dare la casa per l'opera di dio la tua casa nel senso non solo casa le sedie il tavolo non lo so quello che c'è bisogno e eh, a proposito di questo mi viene in mente una cosa una cosa pratica che potete fare che penso che sia utile quanti, quanti di voi sono su facebook dai non vi vergognate quanti di voi sono su mh, youtube che si guardano Ehi, dai però non vi vergognate qualcuno non alza la mano ma io siete amici miei su internet Voglio dire, eh. su TikTok chi c'è? Io ancora no, veramente. TikTok è un po' più scarsetto. Perfetto, siete tutti sui social. Sapete quanto io... Ah, io mi ha anacchiato il, il profilo Facebook, quindi se volete diventare miei amici mandatemi l'amicizia perché io avevo 4.000 amici, mica li posso andare a contattare tutti di nuovo. Ok, mandatemi l'amicizia che io non ve l'accetto <ride> ok ho visto in chiesa da noi c'è un programma abbiamo eh, un programma eh, in, di, di, di crescita spirituale crescita intellettuale tutti quanti in chiesa sono obbligati a condividere i video non è scherzo naturalmente però diciamo così se questo cannetto lo vogliamo fare crescere tutto questo cannetto deve far sì che il canale YouTube, parlo YouTube, ma vale anche per Facebook, deve crescere. E se non siamo noi, se non siete voi prima a fare crescere il vostro canale YouTube, no, il lavoro di quattro poveri cristi che sono là dietro diventa inutile. Perché io vedo che si ammazzano la vita. Sono quattro canne veramente sbattute dal vento. Cioè io vedo il lavoro che fate che è il triplo o anche quattro volte di più di quello che facciamo noi vi voglio fare vergognare un pochino poco poco va bene il mio, il canale youtube della chiesa gesù nazareno ha superato da poco i 1700 iscritti e abitiamo in un posto dove ha perso le scarpe il signore il vostro ne ha poco meno di 400 non può essere non può essere vuol dire che questo canetto non funziona se non funziona nelle cose dico ora una volta una sorella mi ha detto certo tu cerchi la pubblicità della tua faccia <ride> ecco non hai capito niente perché io ci metto la faccia e quindi a me ingiuriano non ingiuriano a te che condividi è giusto ma a prescindere da questo se noi presentiamo Gesù come, una come un prodotto stiamo sbagliando ok? perché Gesù un giorno ha detto e l'ha detto abbastanza serenamente, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura e quindi sono partiti da Gerusalemme, Samaria e tutto il resto del pianeta. Ora voi mi dovete dire una cosa, ma oltre Palermo, molti di voi, dove sono stati? Dove andate? Potete andare a evangelizzare a Roma, a Napoli, a Milano, in mezzo alle strade? No, oggi si raggiunge il mondo con i social. A me non mi piacciono i social, ma lo faccio. Io non posso vedere su Facebook, che ne so, la sorella che la conosco meglio... Eh, No, Tiziana, Enza. No, Enza, chiedi a te. se dico festerie mi può picchiare, ha la libertà di picchiarmi. Ok, Enza pubblica su dieci pubblicazioni che fa? Nove riguardano cani e gatti e uno un versetto della Bibbia. Non si può vedere. No, non è lei, non è il suo caso. Non è il suo caso. Dieci su dieci pubblica le cose del Signore. Vabbè, ma io capisco che deve rispecchiare la vostra personalità il, la pagina Facebook, ma se la vostra personalità non è, non è la vostra personalità, non c'è Gesù, dico, allora c'è qualcosa che non va, se ogni tanto non pubblicate qualcosa al Signore. Sappiate che oggi che è domenica, noi abbiamo la registrazione che ci parte alle 6, tutti quelli che sono alla chiesa, la condividono tutti, alcuni addirittura si sono fissati, che si sono scritti a 50 gruppi evangelici e ci pubblicano, condividono quel video su 50 gruppi evangelici. Anche, anche cattolici, anche cattolici. E senza che io abbia voluto dire, abbia insistito su questa cosa, ho solo espresso questo disappunto che non è giusto, non è corretto. Cioè, ho visto che comunque eh, i video vengono visti, ma ci sono due o tre mi piace, ma qua dentro che siete due o tre? Ma secondo me è manco che mettono video su Facebook, scusate, su YouTube mettono mi piace. Vero o non è vero? Là sotto. Ma Antonio dice, io veramente mi piace e ce lo metto. Antonio è la moglie. E siete tre. Dice, sei andate a guardare? No, no, no, non mi... già siete cinque, non ci sono video dove ci sono cinque mi piace. Che cannetta va a crescere? Non cresce questo cannetto. Dico, ma non è questione di pubblicità. Se voi pensate che è questione di pubblicità, avete sbagliato strada. Vuol dire che voi state facendo pubblicità a voi stessi allora, quando condividete le vostre cose su, su Facebook. Voi state portando avanti la parola di Dio, perché se voi pensate che il pastore Maria qua predica la parola di Dio, il pastore Giuseppe predica la parola di Dio, voi state condividendo la parola di Dio il canneto ha un'altra particolarità cresce dove c'è acqua se acqua non ce n'è non cresce allora se noi riputiamo che siamo pieni di acqua da parte dello Spirito Santo allora dobbiamo far crescere anche questo canneto che a voi può sembrare inutile ma non è così, vi assicuro che non è così a maggior ragione che voi abitate a Palermo a Palermo potete avere tanto frutto veramente le persone possono vedere un video vostro e dire ma forse in quella chiesa ci voglio andare voglio andare a vedere se veramente c'è lo spirito santo ci siete? no, oh, non ve lo devo dire io mettetevi in, in preghiera e dice signore, fa scendere su di me questa saggezza Amen. domani voglio vedere 500 iscritti al gruppo youtube al canale youtube della chiesa cristo risorto questo video che oggi pubblicano almeno ci devono essere 30 mi piace qua dentro siete 30 devo superare i vostri pastori con i mi piace domani chiaro amen quindi funzionano le cose però guardate che i social sono uno specchio della realtà non... Anche, lo, anche se anche youtube no sono uno specchio della realtà cioè io ti faccio vedere comunque quello che voglio che tu vedi ma comunque sono uno specchio poi guardate le persone sui social che di presenza una mala parola se non siete d'accordo non ve la dicono sui social invece arrivano a dirvi cose terribili siete fuori di testa avete perso il senno ho risposto ultimamente ad un eh, messaggio di un video youtube e eh, questo diceva io rispetto tutte le libertà ma voi siete fuori di testa ok persona, quella persona se io la incontrassi di presenza mi direbbe ciao tutto bene, tutto a posto forse e basta non mi direbbe in, in faccia che sono fuori di testa perché la prima cosa che io farei è dargli un colpo in testa io a lui ci siete? se Facebook avesse un solo iscritto Facebook fallirebbe perché anche Facebook umanamente parlando uh, è un canneto che funziona perché ci sono tante canne YouTube funziona perché ci sono tanti iscritti che se ce ne fossero 100 iscritti a livello mondiale potrebbe anche chiudere ok? voi andate avanti quando siete uniti nel vostro darvi all'altro crescete c'è più gioia nel dare perché ricevete Amen. siete convinti di questo? vi ho convinto? appena finisce il culto andate su youtube e mettete subito mi piace ok quindi l'opera deve crescere esatto se voi credete nell'opera la dovete fare crescere ma è ovvio Amen. ora poi prendi la parola tu e gli, gli dai il colpo di grazia il colpo di grazia l'opera la dovete fare crescere voi Dovete, poi chi è che riceve il colpo non siete voi singolarmente è il pastore che poi riceve il colpo la mazzata, perché è lei che è messa eh, avanti si è messa avanti a portare l'opera ma non è lei la canna che comanda è tutto il cannetto che funziona l'opera la dovete far crescere voi il cannetto lo dovete far crescere voi e lo dovete fare crescere in modo tale che se viene una ruspa è incapace di sradicarvi è incapace di sradicare l'opera Amen. Dio la persona che a te, cannetta mia. Cresciamo insieme. Amen. Amiamoci. Ho quasi finito, quindi... Allora, quando uno sente eh, che si deve deve perdere l'autonomia, un pochino si scoraggia, e in Europa funziona un po' così, dovremmo cedere sempre autonomia, cedere autonomia. bello fosse se l'Europa però funzionasse, ok, noi non dobbiamo cedere l'autonomia per una cosa che non funziona, dobbiamo cedere, però Cristo funziona, è assodato, Gesù funziona, quindi no, quando noi cediamo autonomia in Cristo, noi viviamo e cresciamo, vi ricordate che Gesù ha detto una volta, eh, che è meglio abbandonare il gioco di questo mondo e mettere su di noi il suo gioco perché vogliamo o non vogliamo in un certo senso siamo sempre condotti da qualcuno nel mondo siamo condotti dal diavolo non... E eh, rassegnatevi, non esiste autonomia è un'illusione una mera illusione anche io che mi sento autonomo dipendo dipendo dalla società dipendo dal lavoro dipendo da, da dall'enel che mi passa la corrente elettrica se, me, se perché se no se mi spascio frigorifero si scongela tutto e non posso mangiare ognuno di noi è dipendente il problema è che nel nostro accanirci nell'essere indipendenti ci allontaniamo da chi dovremmo essere veramente dipendenti cioè da colui che ci dà un gioco leggero che oltretutto gesù dice vabbè mi faccio condurre io da te se tu vuoi, ma non mi abbandonare perché io sono la tua, la tua vita, la tua salvezza. Devi restare legato a me. Amen. Quindi non vi scoraggiate. Oggi vi ho dato una brutta notizia. Dovete dipendere l'uno dall'altro e dovete dipendere da Cristo. È brutta notizia, vero? Ah. Quindi, Amen dobbiamo dipendere da Cristo e dobbiamo dipendere l'uno dall'altro Cristo è l'acqua la, che c'è sotto e fa sì che le radici siano una radice sola e noi siamo fuori, quelli che si vedono quelli che il vento deve eh, muovere quello che le persone devono vedere le canne siamo noi che formiamo visibilmente in questo mondo un'unità, una cosa sola singoli ma, soli. Eh, scusate, singoli ma insieme ma una cosa sola Amen. Quindi concludo con l'accennarvi delle cose positive di tutto questo discorso. Tutto positivo, però se uno deve perderci sicuramente non è positivo. In realtà con Cristo c'è guadagno, sempre, sempre c'è guadagno. Guardate che cosa dice la parola. Ehm, guarigione per i nervi e per le ossa cioè se tu vuoi vivere in salute non sto scherzando, non è solo spirituale se tu vuoi vivere in salute avere pensieri guariti ossa guarite devi dipendere dal canneto devi essere uno con la chiesa poi dice ancora che se tu dai a Dio le tue primizie egli riempirà i tuoi granai e farà traboccare i tuoi eh, i tuoi granai saranno pieni, i tuoi tini e i tuoi trini saranno pieni che significa che umanamente parlando non spiritualmente non spiritualmente umanamente parlando tu riceverai dal Signore perché non pensate che Gesù dice mi devi dare la decima e noi diamo la decima fisica no? 50 euro, 100 euro poi noi leggiamo che i nostri granai traboccheranno e i ti tini saranno pieni e pensiamo spiritualmente no, se tu hai dato fisicamente fisicamente il Signore ti, ti, ti ridarà indietro non è solo una cosa spirituale se tu dai la decima spirituale riceverai spiritualmente, ma se tu dai la decima naturale, riceverai naturalmente e riceverai più di quello che dai il Signore non ti lascerà morire di fame non ti lascia morire di fame spirituale e non ti lascia morire di fame umanamente parlando Amen. non ci lascia le radici secche perché non vuole che il canneto muoia spiritualmente non vuole Dio che noi moriamo vuole che noi prosperiamo spiritualmente perché dobbiamo prosperare anche visivamente in questo mondo ci deve, le persone devono, vederci, devono vedere una chiesa verdeggiante che lavora per la Chiesa e per Cristo. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Eh, lo so che vi, vi chiedo: cinque minuti di non suonare, perché voglio che chiudiamo tutti gli occhi. Poco fa ho sentito una sorella che pregava in lingue che era meravigliosa. Non lo so chi è, però ora voglio che in questo momento voi preghiate lingue amen e vi voglio sentire voglio vedere can, questo canneto che frena ogni vento di dottrina che si eleva verso l'alto per adorare Dio con un solo cuore e una sola mente e il parlare lingue fa questo ci rende coesi con una sola lingua una sola preghiera sei benedetto Signore in Eterno cuore asceva e sceva e sceva Ora, asna e Sana Kerai. Spirito Santo, vieni con potenza nel nome di Gesù in questo momento. Scendi con potenza, Signore, e rendi unita questa Chiesa. Scendi con potenza, Signore, manda lo Spirito Santo su coloro che ancora non sono stati battezzati ora nel nome di Gesù. Ricevi lo Spirito Santo ora nel nome di Gesù. O Shavara che di Yosnai, Larandesera Marake O Lara che di Yassaranda Shalara Maracara, Yesen e vieni spirito santo ancora muoviti signore vieni spirito santo muoviti ancora spirito nel nome di Gesù cristo muoviti in mezzo a noi signore stendi il tuo braccio, muovi Signore le nostre lingue, muovi Signore i nostri cuori muovici Signore in un solo cuore, in un solo sentimento in un solo pensiero quello di Gesù Cristo che col suo cuore si è dato che con la sua mente si è dato che si è dato anche col suo corpo nel nome di Gesù voglio vedere Signore questa chiesa crescere prosperare, moltiplicarsi Signore come un canneto intervieni con potenza nel nome di Gesù Oh Spirito muoviti, muoviti, muoviti, Muoviti, Spirito Santo. Muoviti, Spirito Santo, nel nome di Gesù. Muoviti, Signore, nel nome di Gesù. Isciara, che rajasna e seralaramachie. Onda yasna shiva kiria sarei. O di asciava yasna e sarakera maestà. O di asciva di asna e Oh. oh, oh, oh. Continua Spirito Santo, muoviti Signore, muoviti Spirito Santo nel nome di Gesù. Vogliamo continuare a chiudere gli occhi, chiudete gli occhi. Lasciatevi andare allo Spirito Santo, perché oggi lo Spirito Santo vuole guarire le vostre le vostre, le vostre ossa, i vostri nervi nel nome di Gesù muoviti spirito continua ad adorare il Signore continua in spirito continua a pregare lingue, continua ad adorare l'Eterno, il Signore dei Signori, il Santo dei Santi che riesce a essere la mia vita, che riesce a essere la mia vita, che riusciva a essere la mia vita, che vieni Spirito vieni Spirito muoviti ancora Signore Spirito di guarigione vieni a guarire i nervi Spirito di guarigione vieni a guarire le ossa ora vieni e tocca il tuo corpo Signore tocca la tua chiesa Signore ora nel nome di Gesù muoviti con potenza Spirito del Dio vivente Spirito del Dio grande e meraviglioso muoviti e soffia Signore ora nel nome di Gesù, ricevi la guarigione nei tuoi nervi ora, ricevi la guarigione nelle ossa ora nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù vieni Spirito Santo, vieni con tutta la tua gloria, la gloria celeste, vieni Signore, stendi il tuo braccio Signore intervieni con forza, con potenza, vieni Signore, o oh, Spirito del Dio vivente, muoviti, muoviti, muoviti ora, Spirito nel nome di Gesù, Spirito Santo nel nome di Gesù, tocca ancora i nervi, tocca ancora le ossa, libertà Signore, libertà da ogni infernità nel nome di Gesù. <totipotente> La rakiri ha scemi di esma sena. E snai il liriki Di snai sarà la chi ora che rai ha scemo. Snai serandella. Ra che sarà andata alleluia. Alleluia. Alleluia. Gloria a te, signore santo. Sei degno degno. Sei meraviglioso. Signore sei degno della lode, della gloria e dell'onore degno. Perché tu sei il signore dei signori. Il tuo sangue potente ci libera, Signore, il nome tuo glorioso ci libera ora che le Yasna sarà disciala, Macaranda, la se ne che riesce vediasnai, ora che le Yesnai, c'era disciplina dalla racca, ora che le Yesciava Yesna i sana che nie alleluia, alleluia, alleluia, gloria a te, Signore Santo. Alleluia, gloria a te. Alleluia gloria a te Signore Amen Amen gloria a te Signore Alleluia gloria a te Signore Messiah aznai che non Yes Alleluia gloria a te Signore Gesù Amen Alleluia grazie Gesù